Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Inauguriamo l'anno 2023 eh, con Rosi Delia. Buon pomeriggio Rosi. Buon pomeriggio a te, Tommaso e a chi è in ascolto in visione e in lettura. Il primo approfondimento dell'anno è dedicato al bonus 200 euro e poi al bonus 150 euro, le eh, due misure che sono state introdotte dal decreto aiuti, il primo, e dal decreto aiuti ITER, due misure che sono state soprannominate eh, i bonus per le partite IVA. In realtà apprendiamo che potrà riceverlo anche chi non ha una partita IVA. Eh, Cos'è che prevede questa possibilità? Eh, sì, quando pensavamo che la storia difficile, travagliata, fatta di rallentamenti e ritardi del bonus 200 euro destinato specificamente ad autonomi e professionisti fosse ormai finita con la scadenza delle eh, domande fissata al 30 novembre, si apre un nuovo capitolo. Questo nuovo capitolo si apre per permettere anche a chi non è titolare di partita IVA, ma tutti gli altri requisiti richiesti a eh, lavoratrici e lavoratori autonomi, a professionisti e professioniste per accedere alla misura eh, di eh, beneficiarne ugualmente. Eh, la novità è stata messa nera, nero su bianco eh, con un decreto interministeriale eh, firmato eh, dai Ministri dell'Economia e eh, del Lavoro eh, lo scorso 7 dicembre e eh, registrato alla Corte dei Conti come ehm, ha evidenziato lo stesso Ministero dell'Economia in una notizia dedicata e pubblicata eh, il 10 gennaio. Eh, si apre quindi, eh, si estende eh, la misura anche ad una nuova Uh, fetta di beneficiari che il Ministero stesso individua in uh, circa 80.000 uh, professionisti e uh, autonomi. La decisione arriva, uh, leggendo il testo del decreto, arriva da una serie di considerazioni. Vale la pena in questo spazio soffermarsi sulle considerazioni che hanno portato a questa estensione della uh, misura, quindi di, uh, del bonus 200-150 euro anche a coloro che non hanno una partita IVA. Eh, queste considerazioni evidenziate nel testo del eh, decreto mettono in luce che si tratta di una misura universale di sostegno al reddito per contrastare gli effetti economici della crisi energetica nazionale. Quindi la decisione eh, deriva proprio dall'universalità di questi aiuti messi in campo. Eh, successivamente poi si sottolinea un aspetto, l'apertura della partita IVA non è un requisito necessario al fine dell'identificazione del lavoratore quale autonomo professionista. Eh, una considerazione che eh, vale la pena evidenziare contrasta con le regole pubblicate in gazzetta ufficiale eh, lo scorso eh, 24 settembre eh, per l'accesso proprio al bonus eh, delle partite IVA, quindi in una prima fase si eh, richiede come requisito necessario, in questa fase si fa un passo indietro per, eh, per sintetizzare e infine la, la, il, decreto si eh, si il decreto si sofferma sul fatto che le stime eh, riguardo alle risorse eh, fatte originariamente non consideravano una selettività tra titolarità o meno part delle partite IVA, quindi sono disponibili fondi per eh, queste lavoratrici e questi lavoratori autonomi, professionisti e professioniste che in questa fase sono rimasti, fino a questa fase anzi sono rimasti esclusi dal, dal beneficio, quindi eh, con questo eh, provvedimento ad hoc si elimina soltanto la necessità eh, di eh, essere titolari di una partita IVA e si confermano tutti gli altri requisiti previsti che abbiamo approfondito più volte eh, sulle pagine di informazione fiscale come eh, giustamente sottolineavi eh, Rosi si aggiunge quindi un'altra puntata a questa saga potremmo dire molto travagliata proprio perché eh, rispetto alle agevolazioni gemelle previste ad esempio per i pensionati per i lavoratori dipendenti e per le altre eh, categorie si erano evidenziati notevoli ritardi e soprattutto incertezza soprattutto nella fase iniziale eh, su requisiti, su tempi di erogazione delle somme eh, a questo punto eh, si aprono nuovi scenari, soprattutto si amplia la platea, la platea di fatto. Eh, come potranno i eh, nuovi i soggetti che rientreranno eh, nella platea eh, fare domanda, presentare domanda e ottenere eh, quindi le somme in questione? Ecco su questo staremo a vedere mi viene da dire perché va sottolineato che questa, eh, questo decreto eh, è stato eh, firmato il 7 dicembre registrato alla Corte dei Conti ora l'ultimo passaggio è la pubblicazione in gazzetta ufficiale ma eh, la eh, scadenza per presentare domanda di accesso al, al bonus eh, 200 euro che deve essere effettuata o alla cassa di riferimento eh, o eh, all'Inps o alla cassa privata di riferimento o all'Inps, ehm, si è conclusa il 30 eh, novembre, quindi la scadenza è stata fissata eh, in maniera condivisa al 30 eh, novembre. Eh, la platea di eh, soggetti interessati da questa novità come dicevamo prima sono, eh, è composta da circa 80.000 persone, 30.000 di questi eh, sono specializzandi in medicina e chirurgia eh, e vale la pena fare questo, questa precisazione perché l'ente di riferimento, l'EMPAM ha già previsto una riapertura del, eh, delle domande del canale eh, di accesso, l'ha prevista già eh, il, dal 22 dicembre in poi con una notizia dedicata in cui si prendeva atto di questo nuovo decreto eh, e eh, si eh, riapriva la possibilità di presentare la richiesta di accesso al bonus 200 euro anche per coloro che non hanno una partita IVA eh, attiva. Eh, ora però per tutti gli altri restano una serie di interrogativi e ancora di chiarimenti da eh, ricevere da tutti gli altri enti coinvolti e dalla stessa IMS, perché... Eh, come dicevamo in principio la scadenza del 30 dicembre ha messo un punto fermo sulla possibilità di accedere alle somme ma eh, questo nuovo intervento eh, riapre necessariamente il canale d'accesso ma c'è bisogno di eh, tempi certi, istruzioni e chiarimenti per passare all'operatività. Quindi l'ulteriore notizia è che per alcune categorie è già possibile presentare la domanda, per le altre bisognerà attendere le istruzioni che verranno eh, poi fornite. Eh, sui temi vi invitiamo a, ad approfondire appunto le questioni negli articoli che eh, sono nella descrizione del, del video e eh, ovviamente vi terremo aggiornati su questo e sugli altri temi eh, collegati attraverso le pagine di informazionefiscale.it a questo punto Rosi non mi resta che ringraziarti per il supporto eh, nel spiegare questa eh, agevolazione e eh, le novità eh, sul tema e ringraziare tutti coloro che seguono Informazione Fiscale, il canale YouTube e eh, poi eh, il sito e gli articoli di Informazione Fiscale. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Arrivederci.